la spesa andiamo ah, in città però no, quando è sera andiamo da Laura esatto andiamo in città perché ci sono delle bancarelle e speriamo bellissime quindi andiamo a dare un'occhiata e vediamo se compriamo qualcosina non, non so di che bancarelle si tratta lo ha detto vero, il papà non okay. è vero ciao rispettosa <ride> Guardate, Quindi un attimo appena immagini mette un pausa. guardate io so fare salto da qui niente Anastasia so è in vena di salti ultimamente 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E devi studiare 1 1 1 1 e abbiamo anche tecnologia Mamma che pensavo fosse per martedì e invece no. Domani uh. ti devi alzare alle 8 perché cosa facciamo domani? Uh. Merenda con i nonni. Woo! Dai, però. no. Non so. Mamma. Guarda che se me lo dai addosso ancora... No, no, dai, no, lo fai. Tieni, stavo scherzando sei normale allora stanotte mentre dorme la bastoniamo eh. mi fai male allora dammelo che ti faccio capire fa male tu lo senti leggero ma è plastica dura Dammi. girati girati signorita che c'è anche io salire anche io voglio salire Ciao! Come siete alte? Sei già arrivata? Ma adesso arriviamo anche noi! E io? che sotto! Cosa c'è? Oh! Che meraviglia! Che, che meraviglia. panorama! Sì, vatti. finalmente! Cosa c'è? Le cose! Queste sono cose per la cucina? Queste? Poverte Ani, so, so, ah, le mollettine? Sì, sì le mollettine sì, ma di questo Guarda che devi pagarle voglia. Provalo Anch'io. Che bellina, voglio... sembri un, un, un coniglietto. Eh, questo, questo qua giallo? No, questo Questo con l'unicorno? Rosa? Ok Dai, sì. metti subito il tuo cerchiettino. Ma che bellina! Sei contenta? Beh, un paio di calze antiscivolo si possono anche prendere. Lindo, mamma. Allora c'è la cucina. Che bella! Belle quelle Vane! Perché se le grandi. Eh? Eh, in effetti si sì, sembrano un po' grandi. Siccome guarda donna ragazzi fa dal 35 fino al 40 2, 4, alle... 3. 3. ho fatto la mucca, quanto cos'è? E questo 3. è un orsetto, un gattino. Queste? Ho paura che va bene, bellissime. Io ho trovato paio anche, no? Vuoi prenderne due paia? Ah, uh -huh. sì, anche anch'io, allora io ho scelto questa, la mucca. Eh e poi cosa puoi prendi? Questo la a 40 e vedi se la trovi nella tua taglia è, perché è lo stesso queste materiale. due? Sì. E io alla... ho scelto ah, queste più curto di più? Giusta, due e quattro. Sì. quattro. Giusta, due, quattro sì. anche, anche se lei. Anche se lei... Anche anche se lei... Va bene così? Sono contentissimo di queste Ti piace tanto? Amore! Sono belle anche le calze Sì, anche i fiori. Vediamo la Vane cosa fa? Si gratta la schiena. mmm Bisognerebbe comprarlo al papà questo. Che bella calamita. Pesto di frutta. È una Bellissimo. Questi servono per le sedie. No? Non lo so, le abbiamo finite. ho ah. una torcia, la vorrei. Ma sai quante torce abbiamo a casa? Tantissime. Mm. Ok. Mm. Ma le possiamo prendere? Guardate qui i dolcetti. Tu vuoi il panzerotto? Mm, non lo mangi mai il panzerotto quello Quando pezzo, lo compriamo che buono quello oh, che è tutto buono cose degli altri? Io me lo posso Prendiamo mi Piace? Sì, molto E sai cosa ti dico? Ah, che me lo compro No Come no? Hai detto che possiamo comprare solo noi le cose No, non è vero Posso comprarle anch'io Non ti piace? No, sì, mi piace eh, Invece sì, è bello Ah, nero ti piace il chiodino? E eh, ce l'hai a casa, amore. Ti piace rosa? Lo vogliamo provare? Lo provi però, eh. Ah, ma c'è anche la gonnellina. Ma è grosso per le. perfetto. Ma che bello. Guarda, gira, Ani, guarda. C'è la gonnellina. Come dov'è? È qua la gonna, vedi? Non la vedi la gonna. Fai vedere che colore hai scelto. Più che altro la taglia, che era quella giusta verde acqua bellissimo verde acqua. guardate c'è anche qui la gonna c'è anche la, la gonna si sì. sei contenta? Eh, lo stasera lo mettiamo stasera? Mm. c'è anche pittura. la cintura ma come sei elegante ah, era. Eh, ti vanno? si sì. sono scomode e eh, qua un pochino eh. esce il piede è un pochino stretto se non sei comoda lasciamo stare ok Azzurra. Allora voglio scegliere questa? Azzurra, questa, arancione, bianca, Sì, E verde? Non c'è? Rossa. Rossa? Rosa no? L Azzurra è bellissima. Io ho scelto questa, devo okay. scegliere un'altra. Eh prendine una perché ho pure che per te possono essere grandi, Ani, eh. Prendine una sola, poi se vanno bene. Vabbè al massimo la usi te. Ok, scegli le anche tu okay, okay. Che colore ti scegli? scelto? Rosa e rossa? Bello. Sì Va bene Due, uno, via! Wow, ma sei bellissima finalmente con la mascherina Sta ridendo in verità Eh? Sta ridendo stai ridendo mm, Ma non me ne ero accorta Che belline <ride> Ma cosa fanno? Vanno vale tu, tu Basta okay. okay. Cosa ti oh, fanno? Si divertono così sempre anche io la vorrei perché? tanto non le utilizzate What up? What up? ma cosa state mangiando? Eh, la, la, la ciambella la ciambella la ciambella ma deve essere buonissima buona? sì? l'abbiamo no, fatta così perché l'avete divisa a metà perché era troppo no perché papà l'aveva le... la anche presa lui ah sì erano rimaste le ultime due ma comunque era troppo grande per te eh? sì. vero? non l'avresti mangiata tutta? No vedere, strano che mangiate la nutella a voi non piace a te non piace la nutella? ah ti piace? ma sai che non l'avevo capito ah ok bene a me è rimasta l'ultima ciambellina invece l'ultima l'ultima, buona tu mi dire che la vuoi te? Mm -hmm. <ride> è mia vuoi assaggiare? va bene vuoi assaggiare? Ma ah, la so già che me la farai che Ti piace? Cos'è più buona? La tua o la mia? la mia? La tua? Quindi questa la posso finire io? Mi piace. a casa, dopo cioè, Sì, dopo andiamo da Laura, ho fatto un po' di rumore e anche stasera sì, andiamo da Laura. E con chi? Adesso mi cambierò perché dopo andiamo da Laura. 3, 2, 1, Wow, ci mettiamo il vestitino nuovo? Adesso mi cambio tra 3, 2, 1, via. Come sono bella? Ah, sei bellissima, ma guardatela un po', questa signorina. Guardami, in non sono lunghe, sono cotte perché mm. ho la giacca. Esatto, va bene. Se il video vi è piaciuto, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! E ci iscriviamo al canale di Vanessa, Vanessa Lecca <ride> Vanessa e Anastasia e Lecca Lecca! lecca. Il team, team. Lori <missim> Quindi un bacio <muff> e ciao! Caggiamo presto perché è proprio già il mojro. ciao Jack!